Ciao Colors, se mi vedete diverso è perché ho sentito il bisogno di fare una piccola intro nella intro o prima della intro questo video aprirà una piccola miniserie che ho deciso di far diventare una miniserie che sarà tutta quanta dedicata al contenuto del pacco di Barbara Cherry Glimmer che Barbara mi ha mandato in aprile, siccome da aprile è passato decisamente un po' ho, ho deciso alla faccia dei giochi di parole ho deciso di dedicare la bellezza di ben 4 settimane solo al contenuto del pacco di Barbara Cerridimer ora non so se saranno settimane precise se al posto di sette faremo 10 giorni tutto dipenderà anche molto da voi da quanto mi guarderete, da quanto vi condividerete, da quante campanelline avete attivate ma in linea di massima cercherò di non far passare tantissimo tempo da un video all'altro, tra un video e l'altro. Il primo video sarà quello degli assaggi, come avete già detto al titolo. Detto questo, io vi saluto vi lascio al video e spero eh, in tante condivisioni, tanti commenti e tanti like, così faremo uscire subito il video della prima maschera. Ciao a tutti i Colors e benvenuti in un nuovo video Allora oggi è il 13 aprile Però voi probabilmente vedrete questo video un po' più in là Perché prima avevo in mente di metterne qualche altro Ieri mi è arrivato il pacco di, eh, di regali che ho vinto al giveaway di Barbara Cherry Glimmer Quindi vi metto intanto in info box il canale di Barbara E nelle schede vi metto eh, il video unboxing che a questo punto avrete già visto Magari ve lo metto, vi metto anche quello nell'info box così se qualcuno se l'è perso visto che ho pubblicato un po' di più ve lo andate a rivedere eh, Come vi ho detto nel video appunto non avevo tempo di fare gli assaggi Li faccio adesso, facciamo un video completamente dedicato agli snack inglesi Io li ho già aperti perché sapete che ho qualche problemino alle mani Assaggiamo prima questo che è il coniglio pasquale Molto ester. Io appunto me lo sono fatto già aprire e si è già un po' spezzato, quindi non ha più l'aspetto di un coniglietto, però vabbè sarà buono lo stesso, un po' sciolto. Aspettiamo. Mm. Mm. Ciao. Cosa, di cose di sneakers come lo sneakers quindi buonissimo ecco. mi ero sbagliato abbiamo ancora il coniglietto Di solito agli assaggi si dà un voto. Io questo do un bellotto. Comunque aspetto di valutare gli altri snack. Ma adesso mi prendo un tovaglierino perché su. Oh. Oh. Beh, Pugno, per sì. Per... Sì. Assaggiamo questa star bar è un'altra un altro tipo di cioccolata che mi ricorda come aspetto i bounty opla oh che farò eh coraggio Oh, mio dio mi sembra che quella con... che fosse quella con gli arachidi. infatti si sì. sa tantissimo di... quindi raga, il voto è 8 anche qui perché come sapete Tiger mi ha fatto innamorare del burro di raga vi metto anche qui nella scheda il video di Tiger <coughs> ci vediamo fra un po' allora eccomi qui mi, sono, mi dovrei essere anche la una pulita non ho uno specchietto interno per cui sono a sporco video scusa andiamo avanti ad assaggiare i mini oberti perché sono troppo curioso ne assaggio uno naturalmente questo vi faccio vedere in diretta, si presenta così ora allora, sono abbastanza sicuro di averlo visto in un video di Barbara assaggiamo, questo lo posso assaggiare subito che ci metterò sicuramente meno molto buono oggi mi sento altissimo quindi questo becca un altro otto andiamo avanti con l'ultimissimo snack Kit Kat Toffee Treat Wow cioè non ho mai visto un'apertura tanto facile di camminare. ragazzi ve ne faccio vedere una e nel saggio uno in telecamera dopodiché ci vediamo dopo anche qui si presenta così è buono perché comunque mi piace la cioccolata in tutte le salse il video unboxing dove c'è anche un tag attaccato a scoprire te i miei gusti però siccome diciamo così è molto normale come cosa qui do un set e fermo restando che mi piace il kit quindi è stato sicuramente gradito anche questo adesso io siccome vorrei incartarlo ma non riesco lo faccio fuori vi taglio questa parte Ci becchiamo dopo Scusate ragazzi Mi era finita la memoria della fotocamera Perché ultimamente ho girato un po' di video E non avevo cancellato niente Comunque il video assaggi il... il video assaggi Era finito Volevo solo salutarvi Invitarvi a ringraziarvi Vabbè mi andendo non so parlare Invitarvi a passare Dal canale barbaro cioè di glimmer che torno a ringraziare per questi meravigliosi regali e invita invitarvi a vedere gli altri video che ancora non avete visto che vi spargerò un po fra schede scheda finale eccetera eccetera e noi ci vediamo la prossima volta ciao